Cos'è l'iniziazione? Si deve assolutamente comprendere come la parola iniziazione sia appunto una parola e in quanto tale ha assunto diversi significati, talvolta anche confusi nel tempo. Prima di tutto iniziazione significa l'inizio di qualcosa qualcosa in cui si entra dentro il passaggio dalla fanciullezza all'adolescenza e poi anche all'età adulta l'entrare in un qualche gruppo o una società o in una tribù l'andare a vivere in una casa propria che è diversa da quella dei genitori, l'inizio di un nuovo lavoro, eccetera eccetera. La vita, in questo senso, è piena di iniziazioni. La nascita e la morte sono le più grandi iniziazioni, le più importanti. Una seconda sfumatura un po' differente la troviamo molto ben rappresentata. Nei guru orientali e i loro discepoli. Il nostro equivalente occidentale potrebbe essere il battesimo, ma non è così perfetto come, come in Oriente, assolutamente. L'iniziazione con un guru inizia ad essere un'importante catarsi trasformativa. Affinché sia autentica, sono necessari tre aspetti indispensabili e imprescindibili. Se uno di questi non è presente, allora questa iniziazione non sarà realmente trasmessa. Questi tre aspetti sono um, la presenza di una tradizione reale, quindi un passaggio autentico da maestro a discepolo nel correre dei tempi, dei secoli, poi ovviamente avere davanti un maestro che abbia realmente avuto le esperienze e realizzazioni di cui si parla. E il terzo punto è un discepolo aperto a ricevere tale iniziazione. In questo caso, quindi, il maestro fa da reale scintilla per accendere il fuoco nel discepolo. L'esperienza è reale e non reversibile. Un'ulteriore visione dell'iniziazione, forse proprio quella più importante e interessante per noi, l'iniziazione magica, che io chiamo anche percettiva. In questo caso, signori, stiamo parlando del viaggio della coscienza che, conoscendo se stessa, si libera. Stiamo quindi parlando del senso più alto di questa parola, che ingloba anche tutti gli altri. Parliamo dunque dei cicli della coscienza e delle sue iniziazioni attraverso cui deve passare nel cammino iniziatico considerate che come dire tutta la prima metà di questo ciclo è una fase discendente nella materia non approfondiremo tutti questi passaggi ma basti pensare che il principio divino discende nella fisicità. La coscienza um, dimentica se stessa dividendosi, non riconoscendosi. Quando una persona in qualche modo si sveglia, nel senso che attiva una presenza a se stesso, il mondo prettamente materiale non lo disseta più. La famosa scatola, tutto compreso, mangia, bevi, fai sesso, svegliati, lavora, trovati degli hobby e muori, lo soffoca. Quando una persona inizia a percepire con chiarezza che da qualche parte c'è altro e quindi si vuole proprio questo altro, avviene la prima iniziazione. Viene anche chiamata l'iniziazione del nadir perché finalmente siamo giunti al punto più basso. Da quel momento si può solo salire. Tutte le persone che vedi che sono, come dire, automatiche, hm? che non sono neanche interessate a queste cose, nemmeno ci pensano Lontanamente, semplicemente non hanno ancora terminato questa fase di discensione. Non sono ancora arrivate al nadir, ma ci arriveranno. Dopo questa prima iniziazione, che uno tra l'altro potrebbe aver raggiunto anche in vite passate, ecco che inizia il percorso di ascesa della coscienza. Questo in magia è quello che viene chiamato il cammino iniziatico o in alchimia la via del cinabro. Vi sono tre livelli della coscienza che dal nadir in poi possono essere raggiunti. Tre realizzazioni iniziatiche raggiungibili da questa nostra esperienza umana per semplicità ma soprattutto per essere compreso da tutti chiamerò questi tre livelli la creazione del corpo la creazione dell'anima la creazione dello spirito ognuno di questi livelli si divide in altri tre determinando di fatto ciascuna prova iniziatica e di conseguenza le nove iniziazioni sulla via magica la creazione del corpo è rappresentata da una croce equilatera dopo il nadir la primissima iniziazione è una fase di vuoto, l'adepto diviene consapevole di tutti i vari schemi di programmazione, tutte le vecchie credenze e tutte le certezze cadono. Ci si accorge che tutto quello che conoscevamo, che credevamo di sapere, è un granello di sabbia. Anche le vecchie amicizie, o i gruppi sociali a cui eravamo abituati, non ci soddisfano più. Ci si accorge di non sapere proprio niente. Ed ecco che i primi strumenti che ci vengono eh, incontro, i primi strumenti che si ricevono, ci aiutano ad ampliare la percezione sviluppare i sensi sottili e in qualche modo a percepire oltre il conosciuto la prova iniziatica giunge quando cadendo tutti i vecchi parametri che tenevano il mondo insieme affiora una grandissima paura è sconcertante Veder dissolvere davanti ai tuoi occhi tutte le tue certezze su chi sei, su cosa è bene, su cosa è male. Il terrore concreto che nasce da tutto questo può far scappare l'adepto, e a corsa se ne ritorna nella sua prigione. Oppure, dall'altra parte, può fornirgli proprio quell'energia necessaria per passare al gradino successivo. Questo si, si traduce in un modo di vivere completamente trasmutato, rinnovato, la seconda iniziazione. L'adepto diviene pratico dei nuovi usi della percezione, del corpo sottile, e nuove realtà cominciano ad aprirsi a lui inizia a vedere le cose in un modo energetico, non più in un modo letterale, in un modo apparente, non è più vittima delle circostanze. Proprio perché riconosce i segnali e le forze che lo circondano e che lo compongono, il mondo diviene un maestro e comincia proprio a parlarti. E questa è proprio una delle chiavi di questo grado, la perdita del sentimento di sentirti vittima. Si capisce come abbiamo fin da sempre co-creato ogni singolo evento per arrivare a compiere il nostro destino. Realizzare tutto questo porta a il conseguimento di un grande potere. Un grande potere che ovviamente può portare ad un inebriamento. Questo alto voltaggio energetico, questa alta vitalità, questo alto potere eh, provoca anche dei cambiamenti biochimici. Le secrezioni delle ghiandole endocrine sono più intense detto troverà quindi il potere come sua stessa prova iniziatica. La chiave per non soccombere è un continuo e evoluto equilibrio. Ecco dove arriva l'equilibrio magico. Osservare bene le proprie reazioni, anche il proprio passato, diviene proprio come una valvola di sicurezza una salvezza è così come anche percepire sempre di più il principio divino presente in tutte le cose nel terzo grado iniziatico l'adepto diviene maestro nel livello del corpo impara a vivere in un modo sobrio equilibrato armonioso ma cosa molto più importante la smette di disperdere l'energia questo è quello che veramente si impara in questo grado a non disperdere l'energia proprio perché se ne inizia a comprendere l'importanza fondamentale è qui che si impara cosa significa vivere con saggezza. I mondi sottili, una volta che si impara a percepirli proprio per bene, possono essere molto seduttivi. Quella che viene chiamata a volte la seconda tensione, è grande molto di più di tutto quello che si possa immaginare. C'è tutto lì dentro può diventare un buco così drenante se si perde il nostro orientamento, se si perdono le radici nella nostra vita quotidiana. E si scopre subito perché si diventerà irrequieti, arroganti, proprio travasando il potere, tutto di là, nella seconda tensione. Un altro pericolo in cui ci si potrebbe eh, incastrare? Consiste nel fatto che quando si diventa consapevoli dei mondi invisibili, anche questi diventano consapevoli di noi. Entità di ogni tipo si offrono all'adepto divenuto maestro del corpo, aiutandolo e offrendogli tutte le loro abilità per assisterlo. Queste sono quelle che alcuni chiamano le guide, le famose guide più l'adepto si focalizzerà su di loro e più darà loro energia. L'estrema facilità con cui questi esseri possono fare cose a noi incredibili, materializzare oggetti, leggere il pensiero, vedere il futuro, eccetera. Bene, questo blocca l'adepto dallo sviluppare in se stesso questi poteri. In questa fase, la terza iniziazione, se è presente qualsiasi tipo di attaccamento, non si può avanzare. È qui che si vede la natura e la vera intenzione con cui l'adepto iniziò il suo viaggio. Se il suo scopo era la ricerca del potere, qui termina il suo viaggio la sua ascensione. Si era mosso dalla voglia di libertà, di conoscenza, di percezione. Ecco, allora ha una chance di proseguire, proprio focalizzandosi interamente su questo suo scopo. Tentato dal potere ma avendo acquisito la saggezza di conservare l'energia, l'adepto è pronto per compiere il grande salto, oltre il velo di Parochetto, per usare un termine cabalistico. È come un passaggio di stato della materia. E il mio maestro mi faceva sempre l'esempio dell'acqua, che bolle a 100 gradi ma non a 80 o 90 questo salto non può in nessun modo essere programmato cercato, desiderato in nessun modo accade quando si verifica una giusta maturazione è sempre così senza alcuno sforzo cosciente da parte tua improvvisamente non esiste più nulla il mondo cade, nessuna immagine, nessuna percezione, sei il vuoto, il nulla più completo, non sei più neanche ovviamente il tempo, sei il vuoto che tutto compone, non era esistito assolutamente niente, è l'esperienza che i molti chiamano l'illuminazione, il risveglio, qui in occidente è la porta degli iniziati, entri in quella che io chiamo la creazione dell'anima, secondo livello, attraverso proprio quella che io chiamo l'esperienza ultima. La chiamo ultima perché semplicemente da quel momento in poi non c'è più nessuno che può avere o non avere esperienze. La quarta iniziazione è anch'essa legata al vuoto, proprio come se ricordi era la prima. Si realizza che non c'è altro essere diverso da te nell'esistenza ci sei solo tu e ogni cosa è solo te. Capisci? Sei solo completamente, non puoi più aggrapparti a nessun tipo di cosa. È la morte iniziatica, l'opera al nero, conclusa e perfetta. Qui ne, ne, nel primissimo periodo, ci sono alcune volte in cui sei infinito, infinito come, come lo stesso universo, e altre volte ti senti rinchiuso dentro il corpo claustrofobico. La paura di non poter più ritrovare il corpo è molto forte nelle prime settimane. Anche se ha perso qualsiasi identità, L'iniziato deve essere bravo a mantenere comunque una consapevolezza di sé, altrimenti impazzirebbe del tutto. Sempre nella fase iniziale è anche difficile, molto spesso, ricordarsi quello che avevamo pianificato un'ora prima. Cioè, il tempo lineare non ha più alcun significato. Ecco che anche le attività fisiche si rallentano moltissimo. Basta che guardate eh, anche sul canale YouTube i miei primissimi video, che erano video fatti poco dopo questo tipo di esperienza e si vedrà oggettivamente la differenza non sei più nella coscienza umana sei nella coscienza divina bene il compimento dell'opera al nero sta nel rimanere per alcune settimane in questo stato senza fuggirne ecco che qualcosa si solidifica e rimarrà una specie di abituarsi a tutto ciò, è solo all'inizio che è abbastanza difficile. La seconda fase della creazione dell'anima la attraversiamo con un'inversione di polarità, così come prima avevamo realizzato di essere il vuoto assolutamente il nulla adesso si realizza di essere il tutto accade anche questo improvvisamente è la quinta iniziazione in cui da ogni cellula affiora una beatitudine impossibile da immaginare quando cammini senti come tutto stia camminando insieme a te. Quando ti fai la doccia senti che l'intero universo è partecipe della tua esperienza. Anche se dopo può ritornare in questa fase il sesso è inesistente. Essendo tutto quanto tutto è già parte di te. Questa beatitudine è indescrivibile, ma è anche la prova iniziatica da superare in questo grado. Moltissimi tra i pochi che sono arrivati fin qui, qui si sono fermati, poiché questo qua è anche il grado in cui i tuoi discepoli riconoscono questa beatitudine ed ecco che quindi iniziano a girarti intorno anche a servirti però iniziano veramente a accadere un amore eh, meraviglioso cioè i, i discepoli si trasformano grazie all'amore per il maestro è una roba indescrivibile e quindi infatti visti da fuori sembrano magari pazzi, no? Non si capisce il perché, ma il perché c'è, perché questa beatitudine del maestro viene riconosciuta, viene percepita oggettivamente da tutti coloro che lo circondano. Questa fase è molto più attraente di quella successiva se l'iniziato si fermerà a questa beatitudine fermerà completamente il suo percorso il suo percorso di crescita e di ascensione di fatto inizierà in qualche modo a ristagnare ma guardate che è molto difficile perché in questa fase la, la cosa proprio difficile è vedere, percepire che non sei arrivato, cioè che c'è qualcos'altro in più che, che tu devi raggiungere, che non è tutto oro quel che luccica, diremo così, ma guardate che a livello percettivo non è facile assolutamente. Però, in mezzo a questa beatitudine completa e perfetta, opera il bianco, ci si accorge comunque di alcuni piccoli eh, punti, ci si accorge che si deve proseguire in questo viaggio senza arrivo, che non ci si può fermare qui dove siamo. Altrimenti tutto il potere accumulato in anni e anni di sforzo scivolerà via come un pugno di sabbia tra le mani. Ecco che l'iniziato si accorge che c'è bisogno di un immenso potere per accedere alle iniziazioni dello spirito. E cosa succede adesso? Succede che da queste altezze indescrivibili dovrà rimergersi di nuovo nelle relazioni umane per acquisire percezione. Serve veramente una grande umiltà, ma anche determinazione per uscire dal maestro santo e benedetto che tutti riconoscono e per cosa? Per rientrare nel dramma umano. Sembra una cosa da pazzi per chiunque. Tuttavia non è mai possibile ritornare veramente indietro. Sì, possiamo ridere o piangere, ma sotto la superficie la vastità dell'infinito rimane. Le circostanze della vita rispondono eh, all'intento dell'iniziato in questo livello. Si capisce di essere dei co-creatori con la vita è un po' come se si vivesse contemporaneamente da diverse prospettive e quello che accade spontaneamente in questo livello è creare delle situazioni di crescita per le altre persone accade in un modo molto naturale a volte alzando una mano a volte dicendo una frase a volte e accade una sorta di miracolo che aiuta la persona che hai davanti a fare un passo in più, ad aprire una porta in più. Ecco quando è che si parla di fuoco iniziatico che può essere trasmesso. Bene, si parla di queste cose qui. È un'esperienza percettiva molto reale. Non è un titolo applicabile da qualcuno a qualcun altro assolutamente le iniziazioni dello spirito quindi eh, portano a tutto un altro livello di esperienza il livello potremmo dire dei maestri ascesi per farvi un esempio uno di questi maestri può essere gesù può essere krishna eccetera eccetera quindi non voglio, anche se ho diverse intuizioni a riguardo diverse percezioni, non voglio parlare degli ultimi tre gradi dell'iniziazione dell poiché non li ho raggiunti e quindi mi metterei a parlare di cose e a descrivere delle cose che non conosco. Questa è anche la bellezza, la meraviglia e la gioia, in un certo qual modo assurdo, che neanche io so come è possibile, di viaggiare insieme, insieme a voi, intendo.